Ebbene oggi. Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamedX. E' Marco007. E eh, siamo tornati su Super Paper Mario. Allora. Oggi facciamo il 474, 7 7 yeah. Una distesa sconfinata di nubi bianche. Mario e gli altri erano saliti sopra le nuvole e avevano infine raggiunto il mondo di succede. Strano, nessuno si presenta ad accoglierci, penso. Hai a... sbagliato la voce. Ok, strano, nessuno si presenta ad accoglierci, penso a farfabia la voce. Non importa, il tempio di mio padre è poco più avanti. Possiamo arrivarci a via. Tuttavia, i nostri eroi non erano destinati a raggiungere il Tempio tanto facilmente. Infatti da lì a poco si sarebbero prodotti eventi drammatici e inaspettati. Oh no! Sette, qua, ed è anche l'ultimo livello del gioco. No, non è vero, una storia aghiacci. No, no, è vero. 7-4, ti ha l'ultimo. Sì. L'ottavo eh sì. cuore. Ah no. sì, è vero, poi c'è quella porta lì con usce solo la boss fino, però.. Vabbè. Presto saremo. Presto da saremo da mio padre, padre Grambi, cercate di tenere un combatto. <ride> comportamento declotti. <ride> Vedare a Gram B la voce di Parfabee, tipo, Ok. Ok. Come se fosse lo scappare. Allora a B è tuo padre. No! <ride> esatto, Gram B è mio padre e i è mia madre. Ricordo che una volta mia mio Mai e mio padre fu tutto il tempo al mio... Ma Ma what? pensare... Come, Era... come fanno ad amarsi <ride> Lucifero e Dio, scusa... Uh, non è la stessa cosa, lascia stare. erano unito al come me, davvero, a volte ero molto infastidita. Ma d'altra parte anche colpa bambino, sono troppo carina che cosa posso farci? <ride> sono molto una bambina carina. <ride> Oh, certo. A questo punto sarà bene andare in confronto. Perché non hai il germoglio, Peach? Metti il germoglio. È vero. Ma poi, non è Peach. No, no, non lo vuoi, la Sì, vuoi indossarlo? No, la, avevo... oh, sì, no, la tolto. E inoltre, abbiamo diventato. Oh, yeah. Ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ok, basta. Ah. Okay, ok, tetto. Andate sempre sul tetto. Cioè, ah, ah, ah. cioè, alle volte ci sono delle cose... Wow! Ecco, quello che abbiamo incontrato nell'ultimo livello. Quello che abbiamo detto che saranno i più questo è successo per noi, almeno due settimane fa. Ahaha! Aui! Eww! eo Eww! più! Yeah! Oddio! Oh, Muori! Finalmente! <ride> L'hai detto a te stesso amore! Yeah. Yeah. Oh yeah! Voglio colpire con una bella testata. Guarda! E Ah, sono troppo lontano. Vabbè, dai. aspettiamo, e fireball! Ok, lui non si può colpire in testa perché è puntoso. Sì. Sì, puntoso. Chissà chi gli ha dato quella spina. Uh! Uh, Mario, sei... sei.. no no no mi sa so che c'è qualcuno in quella sorta no la città è... Eh, eh. va bene con vita c'hai? <ride> scusa 27 su 45 è abbastanza uh. grande per... ok go Luigi allora uccidiamo lui e poi colpiamo oh. comunque eh, ogni boss è, è debole al personaggio che si sblocca nel suo nome ad esempio Peach è forte contro Minnie Mauser è forte contro, M pa no. è forte contro eh, Gino Levante invece Luigi è forte contro questo oh, Ho quindi userai Luigi vero? no maledetto Madonna mia odio il fiore veloce mi preferisco molto più quello lento che ha lo stesso effetto secondo me. ovviamente ti rallenta e quindi tu puoi essere più lento puoi essere più bravo puoi essere più bravo allora proviamo. Thanks! ok le la levati niente è vero niente devo davvero essere così sicuro sì. mario può rendere certe alcune cose Ok, buttati, C'è un'altra porta giù. Yeah. Stavolta non perdiamo tempo come l'ultimo episodio. Allora. Oh no, fai Fabi versione maschio. No, ci sono dei tizi che bullizzano un bambino un povero. Aiuto! Povero di capelli anche. ah no, no, che succede? Worsa di bellezza, brutta pezza e Hello, it's a bit, la Wii e Ehi, chi è che è quindi se gli amici si chiamano perchè sono sicuro se c'è questa legge ieri yeah. perché gli, è, gli dai questa voce? Perché è tipo voce da malavitosa ok comunque cosa fare contro di loro? Usate Lui. luigi perché luigi può fare cosa? oppure protezze per molto meglio io l'ho detto protezio incominciamo Mondo di settore le due. No, okay. no! Le cose. Non vai! Me... <ride> ok. Astut tizio mi hanno mangiato la testa, come Forfabì. Hai tutta la mia grititudine, non so chi tu sia, mi hai appena salvato la vita. Però uh, Forfabì hanno provato parlo, a ripararla, la testa, però gli hanno messo la, la crema e non ha funzionato. Ecco perché. Una calamità, ti... negli ultimi tempi i bestie feroci hanno rimasto il mondo del suo Cercano il cuore puro, non hanno bisogno per i loro fogli piane. Oh, quelle brutte bestie volano il cuore puro. Follia! Solo mio padre lui, mi fanno conoscere un in cui trova! Papà è in pericolo! Devo cercare un riparo, prendi per trovare i gabbri, ti servirà questa chiave. Thank you! Posso essere il più di aiuto, vi prego, proteggete i grabi uh, addio. Dead. No, non è, è morto. No, è morto. Non è da È vero che, che noi siamo più veloci di voi, però non lo troviamo. So Ok. E perché si è suicidato? Ed è sparito. Oh yeah! Oh no no, muori. Come Mario e Luigi. Mario e Luigi, gli amici. Guarda sta rubrica. Mario Peach e Bowser. Pure loro sono spariti dopo la loro moto. E dai, fatti prendere. Oh. Luigi! Forza vegetali! No? Tu non mi colpire Vai ah, ah. <ride> no Tu non mi colpire Perché per famiglia immune? Oh, ah, danazione Ah, l'ho preso lo oh, no. per male well, Oh lo ho fatto Perfamia immune a maledizia Dai Ma che diavolo Perché prima non ti ha preso? Ah. E dopo sì Hello Hello again Ciao. Pizza perfetto Effecto. Luigi Luigi. Pills. Yay! Sono praticamente Mario, però. Sono Luigi Fuoco. Sì, perché okay, ah, non lo oh, sanno. Ah, yeah. sanno No, No, il fuoco Bravi ragazzi, uno di voi è morto il pano. Perché non è morto. <ride> però va bene, dai, è morto lo stesso che ha dato un sacco di soldi, tanti soldi, tante felicità ricordate i bambini, tanti soldi fanno bene però non se siete delle pillole amiche oh yes allora, qui c'è un bambino congelato e noi ovviamente lo lasciamo un bambino in pace. con i baffi congelato noi lo lasciamo in pace nel suo sommo eterno non ci interessano i suoi affari usa Bowser no. taglio ok, okay taglio. eccoci di nuovo qui sul tetto non c'era niente e uh -huh. wow. ora e ora scongeliamolo! farfabi fai qualcosa! eh devi usare Bowser Power, ah giusto! Uh, scongelati! Uh, Bausa Power col martellino! Ok, dai! Wow! Non è servito niente! Il fuoco oh. ha, di ha distrutto il ghiaccio, non l'ha sciolto, l'ha distrutto! Beh, è giusto! Oh, oh sì, grazie Oh sentite, grazie! È come se avessi ritratto la vita! Tutto esclamativo. Un momento che cosa ci faccio qui? Chi sono? Dove sono? Oh no, oh, una amnesia. Oh un'amnesia che devo fare. Ti devi <ride> sciogliere. <ride> Dove sono? Chi sono? Oh tutte nudi, non ho più rimota idea di chi sia, che devo. che devo fare? Devi morire! Ti devi sciogliere! Ti devi calpestare! Beh, mentre mm. No, no! Cattivo. Oh, that's a so useless. Thanks, Mario. Go Luigi. No! Cavolo. Taglio. Per dai, Ok, non ti è servito. Quindi ora devo andare a fare. E provato a usare Luigi. Dove? Assai provo a usare Peach. Ah, che l'idio. Se non funziona lo sapresti. No, da che lato? Di qua. Sì. Se non funziona provo a prendere un burrone. No, no, no c'è di qua. Vabbè, vabbè, andiamo indietro. Ok, perfetto. Sì, perfetto cosa? Non abbiamo avuto la chiave. Certo no che abbiamo la chiave. Dove? C'è il, il bambino all'ingresso della porta. Ah. Uh. No. Dannazione! Ma tapiche, non è da che non sai salire gli scalini sca sca Vedi? Non me lo ricordavo. Ok, adesso. Cartella. Nettore ah. 3. Bene, un'altra chiave ci serve. Non andiamo che serve. Per vedere. Perché scivoli Luigi? Perché caro Luigi tu non devi scivolare? Che problema hanno le tue scarpe? <ride> Luigi è troppo pro, ha bisogno di un po'. Di... Sì, sì, tu me Le batterie non sono scarpe. In realtà sì, però. Eh appunto! Salve! Salve! Proprio sì. perfetti! No. Invece sì. Cosa? No, scusa. Non avresti dovuto farlo. Ah sì? Ecco, hai visto? L'avresti dovuto... dovuto farlo. Un lo... altro! Lo un altro ghiacciato! Che poi perché? Uh... Salve bambino, hai bisogno di aiuto! Sniff! Oh che miseria! il mio amato è stato congelato da brutali mostri mi manca tanto, sono autobie un gattino e in... Cosa? autobie un gattino indifeso al loro allora, cospetto co ah, pensavo che lei fosse un gattino indifeso. difeso <ride> cosa cioè, posso... che cosa posso che cosa fare tu. anche tu sei un gattino oppure un fiero leone sono... Sono pici, una pesca fiera, se vuoi Ti vabbè nello stesso prego aiuta il mio tesore Pensaci, okay. perché Farfabi è, un, è uno dei nimbi? Visto che è figlia di Gran B E' la figlia di Gran B è, E' è allora? di, è di tizia, com'è che si chiama? Inferno. Sarebbe dovuta essere la fusione di un... Sì, lo, lo un nimbi lo, di... lo capirai dopo non il so. Boss. Lo so, però questa cosa è strana. Eh, ma lo capirei Come, fatto, come fanno a, a, a, cal, a esserci cascati gli altri. No, non lo capisco. Lo capirei alla fine. Sì, sì, lo so. UNG! Caro tesoro! Bella, outby, be! Sniff, grazie al cielo. Quella è la persona che ti ha aiutato. No, no, no, no, Sono molto riconoscente. Ti prego, colicelli, di fare qualcosa in cambio Dammi 200 euro! Sì, ben detto amato, potresti azionare il tu sai cosa. No, la tu... Già, il tu sai cosa. Bella o tu vi, sei tanto intelligente quanto adorabile. Oh, mia mamma, è vero, adesso si deve proseguire. Andiamo. Ah, ti prego, aspetta, mia amata, è bella o tu vi. Se ne è già andata, buona. Sapessi <ride> sì più a dire che a fare il tu sai... Il tu sai cosa. Bowser è eh, disappointe. Ok. Quindi ora dobbiamo tornare indietro. Forse salve Peach. Switch! Switch to Peach. Oh, salve! Ah, guarda la lavoro, non è forse il più bello che ci sei io. Chi? Cosa? Lui, lui, il tizio che è identico ah. agli altri, però è Salve. Lato. Scusa per questa tese, guarda l'ascensore, trasporta l'indialpiai più di Ti sono dettore per l'aiuto. Eh, ti ha salvato Bowser, non Pitch, ok? Io aziono quell'ascensore, vabbè, dato il passaggio. In che direzione vai su? Vai in su. No, sai, voglio, voglio tornare giù. Andiamo su. Oh mio dio, cos'è sta roba tutta tecnologica? Tutto il mondo è tecnologico se va in 3D. Lo so. Vabbè far e non è nemmeno sulla cosa, però sale lo stesso. E eh, anche mi consiglia e martolone. Eh, perché loro, ho capito, hanno un campo gravitazionale che quindi li fa fluttuare dal pavimento. Visto che il pavimento si alza, anche loro si alzano, eh. È tutto logico. Oppure anche ah, di ecco, saltare sopra. Sì, Grazie sì. per averlo usato la su. Che poi perché l'hanno creato? Tutti i mimbi sanno volare. Beh sì, però l'hanno creato per quelli con i germogli fuori dal mondurello, vedi? c'è il germoglio fuori da senso ok salve lei di sicuro vuole un po' di luigi ma no, eh? vabbè vuole la pausa power super uh. se ti vedo ok salve Brr, mostri malvagi come vedete congelarmi sarete puliti oh che è successo motivo ignoto sento gelare non mi <ride> no motivo ignoto sento gelare <ride> Ma salve. Grandirebbe un po' di germoglio. Sì. Uh, double kill. Pausa il Mi hai salvato. Grazie, sentite. Più, grazie, molte. Anche ringrazio, anche se io non lo conoscete. Molte grazie, hai salvato me. Essere congelati è piacevole. disperate sentire te pure. <ride> Essere congelati è piacevole. salvati grazie Vista qualcosa sopra il tetto. Salvato, sì. grazie, pensavo ora giunta. Solo ghiaccio comunque è caduto, perché questo... Io <ride> che tu parli così, anche tu hai smesso di parlare, lo so. Grazie molte, anche supplico per il tuo aiuto. Ah, che ghiaccio, acqua, ma non sembra... Uh, what? Ok. Senti, non si scrive così. E comunque avete tutti i capelli uguali. Voi, mimi e femmine. Siete tutti uguali. A parte farfabì. Eh, farfabì, Ma farfabì è una fusione tra il demon e. No, non è la tra e. scusa, è figlio inferni e di. No, non hai capito. Lo so che ho capito. Lo so, lo conosco il gioco. L'ho già giocato. Vabbè, vai. È stato terribile pagare i bestie per le loro malefatte <ride> Cioè ah, ti hanno fatto una malefetta tu paghi Oh ah, no è il Dottor Eggman Questo è il Dottor Eggman. Eggman per forza dai Hai baffi e la testa uguale ok <ride> Wow grazie per il tuo aiuto Il mio nome è Bianbi, sono un bianco brambi Ti devo un favore, sei semplicemente super Saluta l'altro <ride> Perché vuole far parlare lei Giammi, riferisci su mio padre, come sta? Eh, mi spiace, fai famiglia. Non ho potuto ah. impedire a quelle bestie di invadere il tempio. Quelli abietti hanno distrutto il ponte, dopo essere passati, non possiamo raggiungerlo. Pardon, dentro, sei una lasagna! Sta parlando di germoglio! Sei <ride> <'è> una lasagna! <ride> Vedi il germoglio che parla, che si muove! Lo <ride> so! Per lei ci serve una... l'agnia. La Lasagna! Mettete una lasagna. Sono un po' di Come si può, si può ricostruire il servono le uova per fare la <ride> Mmm, Forse. Forse servono. <ride> per costruirlo devi trovare... Oh oddio! No! No! Beastside Quest utili per la storia! No! Utili per la storia! Eh, appunto, Beastside Quest utili per la... Senti, per vado a prenderti le pile! Eh, vai, lo tempo! Per costruirlo devi trovare Rosby, Bluebee, Jalby! Dare okay. la loro le loro tre pietre! Quando le avrai raccolte tutte potremo ricostruire il ponte! Prendi questo e cerca di essere ti supplico aiutaci. Oh mio Dio. Ok, adesso andiamo sul tetto. Oh. Madonna mia. Allora, prendiamo Luigi e andiamo sul tetto. E abbiamo trovato qui un mini negozio, quindi prendiamo micronio, si sì. diventiamo Mini Luigi, ma proprio micro Luigi, non ok e ti do il benvoluto al negozio di Lolle. di tutto un po'. che piacere ragazzi, che cosa posso fare per te oggi? Compra un Ok, quale oggetto l'oggetto? Allora, c'è un panino oppure un rosso pica che sarebbe il fa -basket. non comprare il panino perché? <ride> perché ricordi il portale millenario no ok non ci ho mai giocato e non ho mai seguito un let's play sì, un no. attimo con lo scusatore del boss finale che è bowser naturalmente eh, perché bowser is il final boss anche in questo gioco bowser è il boss finale ci starà di là è un piccolo spoiler ma non bisogna farlo ok vediamo Supra, vabbè, però almeno si spegne anche due piani. Speriamo, allora perché non serve il panino? Non è che non serve, è che è una side questo orribile quella, quella che c'è entrata con il panino nel portale il uh, Ok, beh, e questo però se vuoi, anche temporaneamente la doppia temporanea. Mentre non mi serve niente. Grazie, non la torna a Croazzo! Oh. Ok, usciamo dal micro negozio. Oh mio dio! Hey, luigi mia. In Moonjump proprio! E Luigi! Ma se vuole sentire la voce di Luigi? Ah, non ci serve. Però fa! <tri> <tri> <tri> Beh, eh, okay. se hai già provato ad andare avanti? Eh, no. Ok, dobbiamo trovare bian. No, Rosby, B, e giallo B. Ah, wow. dove sono questi B? Beh, cerca prova. Allora, uno l'abbiamo già incontrato, quello con la L'abbiamo già incontrato Prova ah. ad usare consiglia lì Dov'è? Bene ma? uh. uh, Mario Uffa <ride> Sei tu che te ne vai Grazie stavo guardando da, da coso Ok ma. no, sarà un punto importante Ok ci rivediamo dal da tizio lì con l'amnesia eh. Dobbiamo andare da lui perché ora sappiamo il suo nome probabilmente se hanno fatto due, due più due ok ora dov'era? stava eh, giù sì sulla porta non ah, con la chiave ah la chiave ah è vero c'avevo la chiave vabbè prima andiamo da lui giù I can't believe it man e' so off! E' so awful. Smettila di parlare in inglese! E sh take my money! No. Yeah. I don't worry your dirty money! Oh, fuck off! You are gone! Ya. Yeah. Yo! Bakuuu! Bakuuu! Schio... Schia... No, quello è il salto a parire. Si, è piccolo! No, no. Sì. La mia versione! Almeno proviamo, se no, se no fa niente. Tagliamo. Ok, eccoci da blu bia acqua anch'io mare, perché è blu, Qui. Dove sono? Chi sono? Oh, salve. Un attimo, ora ricordo. Ah giustamente. Sono io. Sono blue bia Finalmente la... ti riprendi ci stiamo ci stiamo recando al tempo per aiutare i Grampini. Consegnaci la tua pietra blu. O morirai. Cosa? Oh, capisco. Alcune bestie del mondo di giù ci hanno attaccato. Ti prego, non mi ti darò tutto quello che vuoi. Questa è, è, è tua pietra, tieni. Pietra blu, che sarebbe un uomo in realtà. Perché Eggman vuole tutti e tre gli uomini. Che uomini. Se va a cercare a creare un pote per il tempo. Ok, devi andare a vedere questo, ce addio perché ora farfabile lo uccide. Ok, adesso dove sono gli altri due? è sulla, sulla porta che tu mi hai detto che abbiamo la chiave. Ah, quella per avanti. Sì. Ok. No, vabbè. perché gli altri non li abbiamo incontrati. Mamma mia. Devi fare un super salto e buttarti in diagonale. Come hai fatto con Peach? Però questo non ha fatto il super santo. Ha ah, okay. fatto super allora, santo. Adesso andiamo avanti. Avanti. Ovviamente. Ok. Uh, dobbiamo andare qua, giusto? Sì. Però ti ricordi che dove c'era Bambi, eh, quando mi sono messi in c'era una cosa una cosa a cosa c'era un'isoletta isoletto qui, qui questa è una scena eh sì sì quello, quello è quello che succede quando c'è un altro ok io io non io tutte le, okay. ah, ah, le, le pietre. Tanto io questo episodio io io io io aspetta che... ha ha ha io io io io io una io io ma... un io <ride> l'ha recuperato da qualche parte scusa perché non cerca di attaccare mamma mia double kill perché non cerca di attaccare farfabie visto che è un mimi perché farfab è <sussurra> è razzista visto che farfabie non ha il corpo uguale agli altri che non è su settore serie sì. sì. aspetta sì. mi sa che ho mancato qualcosa e anche sì. essendo femmina non ha non ha le, i capelli uguali agli altri ok super jump Perfetto, e guarda. a destra. Eh, questo dicevo. Farfabi, dove eh, guardi? Pure voi, dove guardate, idioti. Sì, dove guardi tu? Tu stai guardando l'altro. No, no, prima stavamo guardando lì. Allora, okay. qui c'è un tempio grosso, qui Au. Sì, c'è qualcosa. Mi che c'è parte dello sfondo di. Vai stella cadente, molto utile Vai in 3D, vai in 3D, va in 3D, stupido uh, vedi che stupido. sta una porta lì cioè? comunque è un, un buono è uno strumento abbastanza buono la, Ssh, la comunità ah ci sono pure i nemici in 3D Vabbè. ok qui c'è il rosby perché ci sono le bandiere no. rosse che, che, che fare adesso? ma no 10 no, Mario no, Metal anche Mario anche Luigi si può usare prendi questo e... wow possiamo usare questo rosbif Rosbeef! Mm -hmm. è un cibo è so. senza volo senza caro! Contro mm. si fate attacco nello speranza di mm -hmm. resistere uh, ma di che stai parlando dei eh? rinforzi, finalmente le forze mi stavano aggirando ti prego finisci di tu no e ci cioè, sei sì, tu <ride> allora io sono rosy bow so power no, non ti ha <ride> lui ti ha allontanato di corri no io non c'entra niente non mi scappare prima che quel matto mi chiede il numero di telefono corri vai Luigi no tu non sei Luigi in <ride> 3d pixel perché il no? pixel non lo puoi <ride> selezionare non stai usando matto ah <ride> Boh, vai lascialo stai. Perché ti boh. mettono in fila quando, quando. stai così? Ok, dai, parliamo col matto. Le malvagie bestie se ne sono andate. Sono Osby! Me mm, hai salvato tutti, i ringraziamenti. Dammi la pietra o ti uscito. Grammi pericolo, dammi la pietra rossa. Falcavini, le tre pietre. Non sono le cose da darvi a correggere. Eppure sono tempi difficili questi, ne è vero. Ho un grande debito con te. Ecco, volentieri te la do. Ma ti prego non farmi del male! <ride> Ovviamente eh, la volete la a Farfabi, però la prende il bici. la lo sa, so, ok? andrò a vedere come stanno gli altri. Se farà so vi bici incontrerà di loro. Addio! Ma è perché Luigi è il ragazzo di Farfabi. Ehi, farfami, dai un bacino! Anche noi dobbiamo farfami. Ok. Ah, è vero, hai parlato con la voce normale, con farfami. Devi parlare con la voce adatta a gran b. Ok. Ora puoi andare... avanti No, aspetta, posso fare così. No, va bene. Potresti... Sì, c'è un modo per farfami. Oh, posso saltare la staccionata. Cosa che non si può fare in Minecraft. <ride> ah, uh, uh, uh, uh, uh. Tanto un Uh, un gelatina. Eh sì, perché quelli sono mostri al uh, ghiaccio. Se non, pena, gelatina. se non sei capito, quelli sono mostri al ghiaccio. Ecco che ti piace. Solo la visto? zuppa di fronto si fa abbastanza schifo. No, non no, non dai, non posso avere. Lanciate l'altro. Ora gelerai quella nuvola che creerà la neve. Non, se non <ride> è su settore 8. Wow, siamo già al settore 8. How dare you! Take my slow Mario! Cosa? Che diavolo è successo? Infiammata! Questo è l'ingrediente, però no. Non mi serve. Il bello che è che si rallenta tutto, quindi Anche è, la è la tempo musica. per pensare. Anche la musica. La nazione. Ecco. Goigi! Ah. dove sbaglio? si dice qualcosa più. Oh. ah wow oh yeah that's a so wow Mario ok let's kill these blocks because they are useless no perché non prendere monete? che diavolo sta facendo? beh non, non, non è obbligatorio soldi! Eh, seppellisci quel uh, nimbi molto Bimbo. Ok. Mimbo. Che cos'è questo sassolino? Meglio se lo tolgo di mezzo. non l'ho mangiato. Qualcuno mangia i sassi. Perché si gira, è morto. Nessuna risposta. Pare che stia facendo finta. Ah, ecco perché. Vedi, qui c'è Usa... una bella sfida. Ok. Credo che funzioni con me Credo. Okay. Ho cambiato col Mario solo per fare così. Non funziona con Bombo! Ehi, farfa B! <ride> ok, ora che, che dovrei farlo fare? E poi quel tizio non ti rispondi. Non è che tu sei già al B? No, eh. Okay. No, è troppo difficile. È bene che lui si gira. Come se vuole parlare con lui, però no. Ok, va okay. bene ok proviamo proviamo a salire con Luigi che poi ci sono i cromagnoidi che, che ci credono Flor Sapiens ci sono i nimbi che ci credono i, i mostri di ghiaccio mamma mia tutti ma scemoniti appunto sono tutti ciechi pure ok Beh, io... ora, ora vai da quella parte tu hai deviato eh tu hai deviato per arrivare qui infatti non andiamo dalla terra ah è vero si sì. Vedi perché guardi lì? Eh, io guarda... quello che ti dicevo prima No, tu hai detto che è guardava la No, eh sì, guarda. io ho detto perché No, no loro tre Non dovevi andare lì, lì. No, qua quale, dove stai? It will be fine lì. Credo, sì, Così? è lui, è questo il posto So, where are we going? So... Vedi. Io? Yeah. Sì, ok. Mm -hmm. sto, sto video sta già durando un sacco. Quanto? 32 minuti. Ah, lo so. Abbettamente non uh, manca molto, si suppone. Si suppone. Mi sa che dopo i tre frati uh, ci dovrebbe quattro, essere il so. Eh? So, so ah quattro. sì, vabbè. Vabbè, però intello le tre piccoli. Cioè, ce ne manca solo uno. Uh, PC ma no, Mario eh. fai la magia PC Dei primo usare Mario Ok uh, loro intanto ritornano così Mi hanno visto il prima ice, ah... prima controllare C'è tutto un mondo lì sì, si ma come c'è Voglio ad uccidermi Ah <ride> corri Mario <ride> Usa Luigi, usa Luigi, usa Luigi! E eh, che cacchio! Ops Usa Luigi! Non lo sapevo. Comunque, ti ricordi quando hai detto che quella lì era l'ultima sì. stella? Questa è l'ultima. L'ho detto tre volte, quella del mondo 4, quella del mondo 5 e questa. Ma lo... speriamo che stavolta sia vero. Yeah. Wow! Yeee, yeah, 50 pv e eh, c'ha pure ricaricato la vita, che bello. L'abbiamo preso quella uh, quel che ti aumenta i pv Guarda, Quello lì di svolta sì. di là di qua? Sì, sì mi sarebbe po'. Ok. Ma in 3D. Oh, stavo per cadere. Il bagno, oh no! C'è Squirps! <ride> Squirps, non è che io ho problemi intestinali, no. Ok, vediamo su, non c'è niente. Luigi. No, hai guardato già in primo. Tre... Non c'è niente. Probabilmente c'è Squirps sul tetto che aspetta che si apre il banco. No, ma... Sono so... andate via le bestie, sono sicuro se esco di qui. A proposito, chi sei? Grammy. Grammy non può essere. Non puoi gabbarmi, demonio del mondo. mi vuoi ingannare per farmi aprire e poi catturarmi. Ok, si resetta. <ride> un mostro, un mostro meno e <ride> un mostro non mi baiio di essere un posto eh aspetta un attimo, allora tu non sei un mostro no, sai <ride> allora tu dici è lui, lui è colui Eggman di... però eh, Sto un giù. orizzontale E lui che io sono già il B seguito per salvarmi no, sono venuto a rapirti quello <ride> fa una bella frittata devo ricostruire il ponte per andare da agroviso dammi la pietra giallo o morire Forf, forf, forf, forf, forfabio, ti prego, non uccidermi, farò tutto quello che vuoi. <ride> no, sì, sì, accorta. Okay. Tu sei volare, noi no. Dobbiamo e... farci tutta la strada con Mambi, oddio. Oh, Dai. Ci rivediamo a a Bianb. Ok, siamo tornati qui, siamo al settore 4 per farvi capire. <tuspera>... Non è vero, non si capisce. <tuspera> Ma pici, non capisci, non può Ah, ok. Ok, eccoci la. Abbiamo, oh, le trovate, lei schi andiamo a ricostruire sali su quel piedi sale dei deponi. Deponi, sì, deponi. Le, le tre pietre, lo ringungiano. Ok. Ok, deponiamo le. le uova. Ah si. Sì. E poi. Ho deposto le uova. Ora nascono dei pulci. A caso. Perfetto, te. perfetto, tetris che brutto del del del del viola sul del Ah del è Ah ora del del del del del del del del del del del del del del del del del del del del del del del del io del del del del del del del del tanto non succede una cosa che ti aiuta ti... lo so ti aiutano tutti oh Luigi Dai, tutti. ok salire questo ponte è noioso ok molto noioso beh basta usare Luigi e poi ti butti ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Alt. Alt! Alt! E ci sono i nemici. Come se ne andresti? Pensavo che fossimo destra del pallone. Pensavo anche di... Chiudi il pallone. Parla! Se non di mio padre. Se scopro che gli ha tolto un solo capello metterò fine ai tuoi... Eh. Che cosa brutta bambina di ZR. Warrior, allora, davvero quando però ci siamo. Osserva con attenzione. Ah, allora, vi dico una cosa. Di regola Luigi con il suo ipersalto Potrebbe distrugerli tutti. Sì. Le potrebbe distruggere una decina con un solo salto. Poi immaginate pure uh, con la caduta, perché anche la caduta fa il, il danno del salto. Fa sì. doppio danno. Quindi uh, immaginate come gli potrebbe fare, diciamo, il sedere. Sì, però stanno pure quelli sotto. E va bene, quelli sotto poi si pensa. <ride> quelli sotto c'è Bowser. buono buono vabbè. Vabbè, vabbè, Però vabbè, per il gioco. Oh no. cielo sembrano davvero tanti, non Non, non immaginavo che, tassi che tassi fossero tassi. così numerosi! Quetati! Quetati! Quietati o quetati? Penso io! Tu. tu! Ma sei un imbecille imbranato! Al fine ho recuperato le forze, ora questi vini esagerano! di vedere lo spettacolo della mia furia è giunta l'ora squadra, siete pronti? Sì! ero yeah, una squadra di troli <ride> avete paura di questi demoni del mondo di gioco? ehi hey, ma sono tutti? No! No! Ah, hai demoni del mondo di gioco oh ti senti forte perché è un esercito vediamo come te la cavi contro il mio. quindi sono, sono degli ombrets eh? Sì, qua sono gli ombrez. sono degli No sei spacciato Esa, giù. e poi questi qua sono tutti maschi Vabbè, oh, lo stare. e ora i ahem toooorico niente pietà ok questi qua si mettono a lottare mentre non possiamo fare quel cacchio principale. perfetto dobbiamo aiutare pure noi però mentre i nimbi muoiono e anche i nemici muoiono noi bombardiamo quelli che stanno a terra Guarda bueno, perché. Eh, Sta matata tra poco. Mentre San... dico Mario. Tra poco. Prima fammi eliminare i nemici. Ew! How dare you to damage? Eh, stai usando bombe, Ah, sì. How dare you to damage the great Luigi? Ok. Adesso.. Okay, ora va, Usa Mario, ok, comunque la cosa bella è che sono infiniti. Cioè non finiranno mai. Sì, okay? muoiono, muoiono, ma non c'è... Muoiono i migliaia. Non che muoiono non muoiono... Non, non muoiono veramente. Durante, eh, nella, nella mischia, voi non ve ne accorgete veramente perché sono un sacco, ma se ne creano altri, quando muoiono... No, non è che ne se ne creano altri, praticamente quando... muoiono. Ah, cado, no, non cado. cadono, ti crea un clone che cade. Sì, vabbè comunque lasciamo stare. Scusa ma Mario, è il momento di... Quindi qua c'è la... Ah, yeah. la carta. Ok, salve persone, se io faccio così nessuno mi fa male perché capita. ti hanno fatto un, far, un farfa B clone davanti. Si chiama farfa clone. Pungi B, che sarebbe quello... Sì, quello eh, lì rosso. Lo, lo, lo scheletro rosso Aia. Ah, yeah. Cos'è stato? Il 3D forse. Ah. No. Ok. Certo che la... nessuno si preoccupa si, di... Cosa poi credo. lui? Ti ok, Quindi. un bel ultrafungo, mi sa che si chiama non da lì, yeah. non da lì, se poi il ultrafungo lo spreco i... Yeah. vabbè che tanto un punto vita, eh, anche se fosse però vabbè eh. dannazione ok no, è infinito ok pronti a combattere il boss finale? No. let's do this okay. e chi è questo qua? guarda quella voce di farfabin oh, oh no, no. Chi è sto cazzente? Padre, padre, stai bene. Parfamini, non saresti dovuta venire. Fuggi, mettiti in salvo. Oh, eh, Ho no, davvero una scena con lui. E la madonna. Eh, ecco il boss finale. Cioè, i zappiter l'hanno fatto così alto solo per lui. Eh sì. Sei il capo di tutti quei pazzi che sono scappati dal mondo di giù, vero? Io adoro i suoi te di fare la tua corteccia. Ti piglia pure la schiena. Te assicuro, Mi che chiamo perché... ossa Sono una specie di celebrità del mare in certi circoli del mondo di giù. Può darsi, ma mio padre non ti darà mai il cuore puro. Arrai Oh cara, la mia ingegno bambina. È affascinante vedere come tu sia all'oscuro di tutto. Cosa vuoi dire? Mi riferisco al cuore puro, mi riferisco a te, Farfam. Um. Sei tu! Ehi! Cosa stai dicendo? <ride> Il cuore puro fu assolutamente nascosto per tenere lontano dai malvagi che non erano. Grambi lo trasformò in un ninny che presentò come sua figlia. Ecco qui cosa, come vi dicevo. Perché avete, Grambi ha creato un ninny. Cioè, tipo, cresciuto, l'ha fatto in laboratorio. Eh sì usando il cuore puro però una cosa strana è che ha creato un nimbi però è sposato con tizia infernia come ha fatto a nascere un nimbi da tizia inferna e bambini perché forse non l'hanno fatto loro ma l'hanno creato diciamo e appunto le persone dicevano perché, sono, perché vabbè lascia stare non è perché sì ma ha preso tutto dal padre. appunto ha preso tutto dal padre. O meglio ha preso tutto dai altri nibi, perché il padre non assomiglia per niente. In effetti. Ah, è semplicemente insensato, i miei genitori. Appunto. Oh cara, pensi davvero che dovrà ti presta attenzione perché ti ama come figlia? è una... No, è una menzogna! Padre di qualcosa. È morto il padre. È vero. Bro! <ride> il vecchio folle può giudicare peccati degli altri, paroli suoi! Pu può essere... Non... Farfabì, parliamone dopo, adesso bisogna portare salvo Gambino! Presto! O ok. Grazie tanto per aver consegnato il cuore! Per... Una <coughs> volta che avremo fatto i conti, nessuno potrà più fermarmi! Sarò imbecille! Che è onore, che è onore sapere che la tua partita finisce però me delle mie grippe. Che poi, okay, eh, lui dice Manolo, Manolo, usa Manolo. Preferisco di no ah, ma è vero, sì. Ma non lo si usa per uh, gli altri. Però, as aspetta, però. Come Pixel direi che mi prendo uh, protezza. Okay, ma è un po ah, anche. ah, comunque, vedete ah, tu dici la, che. tu dice che è inutile. Che... Tu dici che è inutile. Lo stordisce, vabbè lui fa dei quadrati di appunto. Oh, Oddio, mi sono buggato. Tu, tu mi mi dici, mi dici mi... che protezione è inutile, vabbè l'ho ucciso. Easy peasy. Pensavo Rigi, che si fosse buggato! Luigi sta camminando. BrAr Ma non è possibile, minuscoli vermi che distruggono un maestro del. Minuscoli vermi, un tizio verde che state fortissimo! E e bella è che soltanto la faccia di profilo sì, sì. si, eh. si, si è scorronata, perché la bocca dentro no, no, no. è... Ok, ma si smonta tutto, vabbè. E sparisce. Sì, perché perché scusa... Ah, erano fuggiti loro i fratelli, sì. vabbè. Hai fatto un eccellente lavoro e salvato il nostro regno. Oh, le parole di... <ride> Mi fanno <Mi> morire. <ride> che la figlia ha la voce molto più grande del padre il padre, c'è <ride> la voce di una bambina. <ride> È eh, un Padre, le parole Beh. del mostro erano menzogne, vero? Tu e mamma siete i miei ah. genitori. As ascolta, Farfabi. Ah. Farfabi! La voce della madre è normale invece. L'unica parole della famiglia. Non mi è giunta notizia che fossi arrivata, sono venuta di persona a controllare. Stai ah. bene? Parlo adesso madre. Tu e, pap e mio padre siete davvero i miei genitori? Ah. Per quale motivo? Cosa? Si è stata adottata a farfabì! Che abbiamo trovato in un tombino e pensavamo che fosse una, una buona cena Però poi ci si è piaciuta e allora non ci abbiamo mangiato Si è piaciuta. Sì, è piaciuta perché gli hanno mangiato le gambe allora. no, oh, è buona, vabbè non la mangiamo Poi però le hanno messo delle ali in prototipo per... Uh, per farla per, bolla Per farla a e, guarda, vabbè. e lei è il Ti primo prego, limbi madre, poi, per, poi per farfabì hanno creato gli altri limbi Puntini di sospensione Puntini di sospensione farfabie è vino. sono sei veramente la nostra figlia. <susurra> Rivelazioni! Devi sapere che il cuore puro ha sempre corso il pericolo di cadere nelle griffe del bar. 48 minuti. E io decidemmo così di dare sembianze che non destassero sospetti. Vuoi dire me? Oh. No! Luigi! Wow. Mm. Di... Che cosa è stata? Il cuore puro sta lottando contro l'identità di Farfabì. Sta cercando la sua forma. Percepisce che qualcuno degno di possedere saranno queste belle genti. E poi. Ah, Luigi... quindi abbiamo ucciso Farfabì. E, per... e Luigi... Una... Dopo che lui dice belle genti, lui dice: Oh yeah! Sì, ma. Farfabì ha incontrato Mario molto prima di. di, di questo. mondo. Perché Mola solo Mo ha capito che sono delle belle genti. Vabbè che ho ucciso il boss, ma ho ucciso molti altri nemici prima. Vabbè sì. Allora, wow, vuol dire che sono destinata a lui? E lui il mio principe. Non può essere, non è affatto il tipo giusto per me. Dico sul serio, questo deve essere il vostro scherzo. Dici... Mi si sono scambiati a caso. Va bene, tornerò ad essere un cuore e me ne andrò col mare di panni sei sicura. Sei sicura? Sì, se te devi scelta. Se torni ad essere un cuore puro, i limbi di non farfabi cesserà di esistere. Oh. Eh vabbè, capita! Forse <ride> è già successo. Ora ricorda di <ride> essere cuore. E il mondo finirà se non tornerà ad essere, vero? Quindi devo. Un attimo, perché ti devo vedere spiegazioni? Non sei il mio vero padre, quindi. TACI! Eeeh! Eh. Cosa? Se pensa tutte quelle volte che mi hai sgridato. Sapevi che era dei passaggi in questo mondo, perchè non mi hai lasciato divertire? Invece ho dovuto sopportare un padre falso e rabbioso con una madre falsa e lamentosa. Che mi testava la mia, come ripagherete tutto questo? Farfabì! Oh mio dio, ho gli occhi! vedo devo passare in baffa! Ti invito un po' vuoi esplorare! vuoi non usare parlare così a tua madre! Forse la tua ragazza finirà quando avrai cambiato forma. Che cosa stai aspettando? Wow. Oh, lasciami in pace, devo bere. Negli ultimi momenti di vita. Devo farlo che tu voglia o no. Sarà un sollievo. Sei un'indrata, non ricordi quanto tempo ho passato al tuo capezzale? Non me ne curo. Perché non mi restituisci il regalo che ti ho comprato con la mia quali Vai, fammi parole, mi tocca! Sentire, chi ti ha concesso la paghetta? <coughs> Hai anche mettito per avere quelle dell'armi dicendo che ti serve io. Il libro di scuola. Come osi farvelo la razzina su, per, su questo? Perché pensi che abbia mentito? So, viva a scuola! Pensavo che tua mamma. Eh, pensavo che saresti stata incontenta. Ultimi di sospensione. Voi due non siete dei veri genitori. Io, io vi odio. Basta, lo so, è fermo. Ultimi sospensioni. È vero che ti abbiamo messo al mondo per proteggere ancora più ma Grambia e io ti avevamo amato, come, come, amato eh? come una figlia vera. Volevamo stare sempre eh, con te per proteggerti. Sei diventata parte di noi. o Forse abbiamo sbagliato nel creato. O se ti abbiamo ferito ci scusiamo. Oh madre, non devi scusarti, madre caro, ti Oh, mi... quanto tempo ci mettono. Eh, sì. Muori, Farfabì, muori. Muori, non ti vuole nessuno, sei <ride> antipatica, spocchiosa e arrogante. Vogliamo il cuore puro. Eh, che qua dobbiamo salvare il mondo, noi questa la fare... Eh, stiamo perdendo eh, tempo dicendo questo, vai veloce. Il cuore puro desidera tornare alla sua forma originale. Farfabì. Ora stai parlando con la voce della vecchia. Eh, sì. Che ora è invecchiato per farla romanzina. Consiglia prenditi cura della vera vita. E' Luigi, sì. scusa? Luigi che sta a fare. Luigi ha salvato. Ha salvato. Le Luigi le... Fa, fa. fa come tasca. Perché. non ha Consiglia. consiglia. ottiene le cose. Mentre Luigi le tiene davvero in tasca. E' eh, Luigi che ha salvato il mondo di su da quel. da quel coso là gigantesco. No, eh? Salva il mondo, va bene. Questo è il mio ultimo desiderio. Non sarebbe. mi tanto se non lo rispettassi. Addio, capisco. Padre, madre, che il baby sia con lui. Farla famiglia. Farla Oh, la mia Mi di aver bevito. La è che vi tu. di verità è che vi amo tutti e tu. Dai, muori. Muori veloce. Oh, sì, che bello. Il bello è che mentre moriva... Farla ha, ha stoppato le sue animazioni ha, ha fatto... così poi appariva il cuore puro si permale a voi oh, no, la promettina eroi eletti prendete la vostra figliola prendete il cuore puro oh yeh, gran promettetevi una cosa dovete prevalere non permettete che nessun altro del universo provi questa tristezza no. d'accordo io sono la tasca ottimo, sono soddisfatta Farfabio ora devi andare oh Graham oh yeah that's a so cool Farfabio è l'unico personaggio che ci... non eroe non vince che ci portiamo appresso in un altro modo. oh hai ottenuto un cuore puro per giunta, per... aggiunto all'ultimo cuore puro Ah! Fino al livello e Fine non ci guardiamo al livello, perché ormai è finita, ciao! Ci vediamo alla ah prossima no. parte. C'è quello. Ah, vabbè. Eroi, mia figlia, voleva che salvassi tutti voi. Questo era il suo. Fai anche le voci. Vabbè, dai. Grabbi parlava lento. Fra i singhiozzi, tra i bimbi lottavano coraggiosamente. I bimbi. Afflitta la tristezza. feri si avviò verso il palazzo del mondo in più. Mario i suoi amici e lottavo cuore puro furono gli nemici arrivati. Il cuore puro? era stato trovato ma a un prezzo molto alto. Auguriamoci che ne si avanza la pena. In realtà non è un prezzo alto, perché di far non se ne importa nessuno. Uh -huh. Salviamo i progressi e ci rivediamo alla prossima parte di Super Play Mario. Alla prossima. Ciao.